Abbiamo già studiato che l'insieme delle condizioni atmosferiche che abitualmente si verificano in un luogo nel corso dell'anno misurate per un periodo di molti anni costituisce il clima di quel luogo e per stabilire il clima di una zona occorre analizzare gli elementi che lo costituiscono. Oggi però ci occupiamo dei fattori del clima infatti il clima varia da una zona all'altra in base a cause che lo modificano. Vediamo quali sono le più importanti. Sono la latitudine, l'altitudine, la posizione dei rilievi cioè delle montagne e la distanza dal mare o dagli oceani. Inoltre il clima è influenzato da altri fattori di cui non ci occupiamo oggi come ad esempio le correnti marine oppure la presenza e anche la mancanza della vegetazione e le attività umane. Vediamo per prima però la latitudine e chiediamoci perché la latitudine influenza il clima. La latitudine è la distanza dall'equatore, la misura della distanza dall'equatore. Mano a mano che ci spostiamo dall'equatore si incontrano i climi più freddi, per cui all'equatore ci sarà sempre un po' più caldo, mentre per esempio al polo farà più freddo. Perché questo? Perché a causa della forma sferica della Terra se noi prendiamo una certa quantità di raggi solari diretti all'equatore, notiamo che questi raggi sono perpendicolari e quindi scaldano di più, scaldano una zona di terra minore e quindi più di più. Mentre mano a mano che ci spostiamo verso i poli, i raggi giungono sempre più obliqui scaldano porzioni di terra sempre più grandi e quindi scaldano di meno passiamo invece alla altitudine l'altitudine è eh, l'altezza rispetto al livello del mare ed è importante perché il calore che proviene dal sole non riscalda l'aria come potremmo pensare ma dopo aver attraversato l'atmosfera riscalda la superficie terrestre, viene immagazzinato dalla superficie terrestre e poi rilasciato dal basso. Insomma potremmo quasi dire che la terra agisce come un grande calorifero, perciò l'aria sarà più calda negli strati inferiori vicino appunto alla terra calda e sarà più fredda quando aumenta l'altitudine cioè l'altezza rispetto al livello del mare ricordiamo che la temperatura diminuisce di mezzo grado ogni 100 metri di altezza le montagne però sono importanti anche perché ricevono un diverso riscaldamento a seconda dell'orientamento rispetto al sole infatti se noi guardiamo come è illuminata la montagna scopriremo che ha un lato più soleggiato e quindi più caldo dove i raggi arrivano direttamente a scaldare e un lato invece eh, in ombra meno soleggiato e quindi più freddo. Bisogna però ricordare che le catene montuose eh, quando sono molto alte formano anche una barriera in grado di bloccare le masse di aria umida in movimento e quindi impediscono il passaggio del brutto tempo. Catene ad esempio eh, grandi rilievi come le Alpi separano appunto zone con climi differenti. Vediamo cosa succede vicino al mare. Per questo dobbiamo ricordarci che l'acqua impiega più tempo della terra sia per scaldarsi sia per raffreddarsi. Cosa succede allora in inverno? al mare che ha accumulato il calore lentamente durante l'estate. Il mare si raffredda anche più lentamente e quindi riscalda le località sulla costa. Cosa succede allora in estate? In estate il mare invece si riscalda più lentamente e rinfresca le località sulla costa. Il mare ha, cioè, un'azione mitigatrice del clima. Inoltre, il clima delle regioni costiere è influenzato dalla presenza delle correnti marine. Se una costa è bagnata da una corrente fredda, la temperatura si abbassa. Se invece è bagnata da una corrente calda, la temperatura sarà più mite.